Oggi volevo parlarti di eh, quelli che sono i glove box a pressioni positive e negative, dei piccolissimi cenni giusto per eh, differenziarli dagli altri. Parliamo sempre di glove box intesi come scatole con dei guanti, sicuramente sono delle, eh, dei contenitori eh, in genere in acrilico e quindi trasparente così da poter visionare l'interno e sono sicuramente ermeticamente sigillati questo perché appunto parliamo soprattutto di pressioni eh, positive e negative e non ci sarebbe la possibilità di averle nel momento in cui ci dovessero essere delle perdite, essere delle, delle guarnizioni che non, non sono attenute. In genere eh, ha sempre un passamateriali e anche questo eh, con le pressioni che possa essere ripeto il positivo e il negativo dipende un po' dalla, dalla lavorazione che si vuole fare e eh, Comunque sia, si tratta sempre di strutture molto piccole, cioè non grandissime, stiamo parlando sempre di glove box, inteso per come l'abbiamo un attimino classificato eh, il glove box come qualcosa che a differenza dell'isolatore è più piccolo, ecco, diciamo in questo senso, e eh, può essere quindi posizionato facilmente anche all'interno di una cappa chimica piuttosto che una cappa eh, di sicurezza biologica a seconda delle, delle elaborazioni più disparate.